Vorrei aggiungere qualcosa sulla differenza fra stanza e scena, perché non è così banale e neanche così facilmente intuibile. Allora, qua sono in hubs come voi vedete e qui ho le mie stanze preferite, le mie stanze preferite, quelle che io ritrovo ogni volta che io apro hubs e quindi posso accedere. Perché la mia scena, il mio progetto non è qua? Perché è una scena ma non è ancora una stanza e non è ancora permanente. Come faccio a farlo comparire automaticamente qua? Allora, passiamo alla scena. Qui sono in spook e questa è la mia scena. Allora, io clicco qua su Open in Hubs. E adesso mi viene chiesto di creare una stanza con questa scena quindi io clicco qua e mi si crea una stanza che avrà un nome stranissimo tra l'altro un processo abbastanza veloce entro nella stanza ecco io sono dentro alla mia stanza come vedete sono dentro la mia stanza adesso per renderla permanente, io non devo fare altro che cliccare su questa su questa stellina. Guardate bene, se io vado qua sulle tre linee e clicco fa Favorite Rooms, mi compaiono le mie quattro stanze preferite, quello che avevo fatto vedere prima. Chiudo, clicco sulla stellina, riclicco su Favorite Rooms e adesso... E' comparsa la mia scena. Questo titolo non mi va bene, no? Allora vado a cambiare il titolo, vado nelle impostazioni della stanza, settings vuol dire impostazioni, e scrivo Robert Frost Project. Eccolo qua potrò mettere la descrizione di una stanza. Questo numero è la dimensione della stanza in realtà rappresenta il numero di persone che possono entrare contemporaneamente. 24 è il numero consigliato per poter entrare nella stanza anche da un telefonino per non appesantirla troppo. Se ci sono troppi avatar nella stanza i telefonini non riusciranno ad accedere. Io però Preferisco alzare questo numero oltre ogni consiglio possibile. Facciamo 50. Eh, accesso alla stanza lascio la possibilità di condividere un link e non solo su invito nominativo. E lascio ancora la possibilità di creare e spostare oggetti perché devo lavorarci dentro questa stanza e anche di creare disegni. Lascio tutti i permessi in realtà e clicco su applica. Benissimo, allora adesso io torno, torno a Hubs, questa era la vecchia videata, ricarico perché ovviamente è cambiato, vedete che è comparso anche il, progetto, il mio progetto su Robert Frost. Spero che questo vi sia stato utile e alla prossima!